Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi concludiamo la serie dei calendari dell'avvento con quello di Esos. Allora, calendario da 24 caselline, dal prezzo che mi lascia un po' perplessa. Appena uscito, avevo visto ed avevo già segnato che veniva 120 euro, che comunque ci poteva stare. Vado a vedere adesso, per, che era arrivato qualche giorno fa, per dirvi il prezzo ed è, perché questo mi è stato inviato a proposito, devo dirvelo per correttezza, vedo un prezzo 97 euro, oltretutto attualmente con la promozione scontabile del 30%. Se siete interessate, è il momento adesso di prenderlo a questo punto. Ma noi lo apriamo insieme, per adesso non vi faccio spoiler, vi mostro che ha questa borsa come l'anno scorso se non sbaglio, l'anno scorso c'era una borsa se non sbaglio che lo contiene. Ok, non guardiamo il dietro perché contiene spoiler a quanto pare. E il calendario è fatto così, molto carino. Andiamo solo a togliere la fascetta se viene via. È incollata quindi l'unico modo è aprirla così, ma va bene sigillo in più e lo possiamo aprire ok molto carino molto carino a tutte le caselline particolari allora a questo punto noi lo cerchiamo di appoggiare qui che ci dovrebbe stare speriamo di non dare fuoco a niente ok e a questo punto io inizio ad aprirlo quindi se non volete spoiler c'è cioè il minutaggio dove potete andare direttamente in modo che vi dico le mie considerazioni finali ma comunque non, è, non vi faccio spoiler quindi se non li volete, qui andate qui, andate qui per tutte le altre, apriamo il calendario allora, io inizierei con la casellina numero 1 ecco qui, sono fatte così e dentro troviamo, partiamo bene, MAC Matte lipstick rouge eh, eh, rossetto da 3 grammi e il colore è Velvet Teddy, molto carino il nome. Il rossetto è un full size, non sono un'esperta di MAC, non, eh, il colore è di Eccate, questo. Bello, un nude assolutamente da me rossetti della mac allora non sono esperta di rossetti della mac eh, ma li sto riscoprendo ultimamente e mi piacciono quindi molto contenta di ciò andiamo alla numero 2 che immagino sia ah ok sono due file di caselle per fortuna due Ah, una stampa che mi piace molto vediamo un po' che cosa abbiamo Elemis Pro Collagen Night Cream crema notte idratante da 15 ml ci sta non amo questo marchio però comunque per provare alcuni prodotti ad esempio questo non me lo ricordo se l'avevo provato o no ci sta non amo questo marchio non per la qualità dei prodotti che è altissima ma perché ha un prezzo davvero molto elevato per dei prodotti buoni, ma che se ne trovano altri sempre performanti? Tre, eh, non li sto buttando, e qui c'è una scatola. 3 adoro queste stampe. Anche l'anno scorso so che mi è piaciuta molto. Bobby Brown, il mascara smoky e mascara mascara guardo intenso non lo apro perché l'ho già provato lo conosco e lo metto direttamente qui nella borsa per voi lì direttamente comunque un ottimo mascara 4 ok è del Physic Sisters conosco il marchio molto valido è un mini rullo in giada da quarzo Molto carino, ha un effetto freddo quindi perfetto per tonificare. Non mi fanno impazzire questi prodotti, però sono fatti bene. Io preferisco le macchinette, quelle che fanno la micro corrente, quelle li adoro per un altro tipo di pelle. Ma questi sono assolutamente a mio avviso validi e quindi, ok. 5 vediamo se riesco a estrarla senza far cadere tutto sì. oh. in transit camera close up della Tiswork be ready for that close up in second with a mask must primer primary one. cosa? maschera, crema idratante e base trucco tutto in uno? ok 20 ml tutto in uno? Sto cercando di aprirla. È molto, molto, molto, molto cremosa. Il profumo è buono, ma è una maschera Maschera idratante e primer. Okay. Per la pelle secca per la pelle secca non ci può stare e andiamo alle 6 la 6 è qui cadrà tutto il resto ovviamente oddio no, sembra che ci stia pesante la 6 è pesante uh, dottor Puff pov il 12 tolle 70 in uno al trattamento styler ok allora il prodotto è un 100 ml penso che sia un full size vediamo cosa fa protezione calore riduce eh, le doppie punte detangler eh, antirottura di in al trattamento riduce il fritz eh, Mossi il mosso. Non il mosso il gonfio blowery styling con illuminante Cioè eh, il profumo è molto buono. Lo spray è fatto così, lo provo e vi dico se funziona. Se funziona bene se non funziona al massimo, lo usiamo per farci il caffè perché l'unica cosa che non fa. Scusate, è una storia, il caffè è una storia a parte. Eh, va bene, se funziona effettivamente con il 95% di ingredienti di origine naturale può essere una svolta, anche perché lo poggiate piano perché sennò no distruggo tutto. È un marchio buono. Allora, dobbiamo andare alla 7. Qui crolla tutto, io ve lo dico. E qui crolla tutto allora torniamo alla sette che è questo. e abbiamo oschia oschia oschia nutritive di resources maschera. Maschera nutriente ma per il viso. Sì. Ok. è lei che profuma così? uh sì, perché è un pochino uscita, ma non è un problema. Allora, il marchio non lo conosco. Oschia London è una maschera eh, ristrutturante e illuminante fatta così quindi è trasparente e la quantità è un 14 ml. Proviamo proviamo e vi dico intanto andiamo alla otto che piccina piccina piccina vediamo se riesco ad aprirla ok, lo conosco e mi piace è della Carmex, questo è il cherry con SPF 15 è un balsamo labbra è molto carino, non so se è un full size o no però è fatto così è, risulta trasparente ma con il profumo di de ciliegia mi piacciono e sono ben idratanti sono prodotti abbastanza validi e noi andiamo alla 9, che è questa, piccola e sottile. Ok, volete che non ci sia un calendario dove non ci siano questi? Invisible Bubble, gli scrunchi: questi sono gli slim, style elegant, quindi dello style elegante. Io questi li apro perché tanto li uso. Allora, sono scrunchi. Dentro c'è la parte spirale, fuori c'è la seta per non fare arricciare, per non rovinare i capelli. Mi piacciono, normalmente tutto inverno io li utilizzo, li avete già visti tutti gli anni, ma io li utilizzo al polso e poi quando metto le giacche col cappuccio vado a legare i capelli perché con i mollettoni classici cadono. Quindi sì, adesso li tolgo perché sapete che alla fine non dobbiamo fare spoiler ma è valido anche perché non li compro mai col canale dell'avvento tutti gli anni ne abbiamo ne abbiamo e dobbiamo andare alla 10? eccola eh, qua, 10 Dermalogica, The International derma Institute Special Cleansing Gel mm, 15 ml sarà un gel detergente per tutti i tipi di pelle ok, non lo conosco e quindi mi fa piacere poterlo provare mi fa piacere e dobbiamo andare alla 11 si sì, mi sto accelerando si è capito perché sennò questo video diventa lunghissimo anche se sarà l'ultimo del calendario dell'avvento per quest'anno Sleek Face Form Blush ok anche perché di make up c'è poco Slim Tick da 5,7 grammi cerchiamo di aprirla devo munirmi di un qui sopra ma noi ci arrangiamo lo stesso eccolo qua Spec classico il colore ah beh slim tick proprio si chiama così cerchiamo di aprirlo cerchiamo di aprirlo cerchiamo di aprirlo <ride> aperto ah è con un finish luminoso ok molto pigmentato se ne applichiamo un pochino meno lo sfumiamo però risulta già molto più naturale va misurato, non misurato, usato con molta moderazione però non è affatto male, lo appoggio delicatamente e dobbiamo andare alla 12 che poi ci sta bene con il rossetto. L'abbiamo trovata, appesa in tutti i canali dell'avvento, ma mi piace. Questa l'adoro: Brasilian Bumboon Bum Cream di Sol de Janeiro, crema corpo, fantastico il profumo. Io amo questa profumazione, è molto estiva, ma mi piace tantissimo. Mm, mi piace tantissimo. La tengo per il periodo un pochino più caldo, però fantastico. Non devo ricomparla, ne ho diverse fantastico il profumo pensate che ho comprato anche il profumo a quello proprio per il corpo perché adoro quella profumazione 13 Bacuocchiol booster AB Baby baccucchiol booster faccio un olio per il viso sto cercando di leggere ma è dorata 15 ml ok ingredienti squalone e bacuchiol quindi è un olio per il viso rigenerante ok come si apre questa confezione perché io vorrei anche mostrarvelo così Bello il pack molto carino. Andiamo a provare il prodotto. Uh! È proprio un olio. È proprio un olio. Cosa mi aspettavo? C'è scritto olio viso. Aspettate che cerco una salvietta perché, se no, facciamo un super piccio è proprio un olio illuminante ecco io lo utilizzerei alla sera questo prodotto perché con la mia pelle mista un olio non va bene ok andiamo avanti stavo pulendo perché se no ungo tutto il resto tanto lo mettiamo qui e dobbiamo andare alla 14 e poi qui c'era 20 e è fuori da qualche parte vabbè la 14, ci interessa di più 14, Mario Badescu Facial Spray, anche questo trovate in tantissimi calendari ma è comunque uno di quei prodotti che è uno di quei prodotti che fa sempre piacere trovare perché va bene come tonico, va bene come rinfrescante per inverno, estate, proprio è multiuso va bene anche per fissare il make up oppure per rivitalizzarlo rivitalizzare il make up si può? non lo so, però comunque funziona perché ha aloe e olio di cocco, acqua di cocco quindi mi piace anche quei prodottini che eh, sì, abbiamo visto ovunque ma che sono utili e perché vanno bene per tutti gli usi a questo punto andiamo a cercare la 15 che è quella piccola, sottile, sottile e leggera, leggera ok ecco, questa potevamo anche evitarla eh? allora, le mini macaronne, Lucky Star sono degli adesivini per le unghie sinceramente questa è una di quelle caselle che... Oh. Bo. andiamo alla 16 che è meglio sempre la stessa grandezza vi prego ok pop mask over self warming steam mask che cos'è? è una maschera canel uh, potrebbe essere valida è una maschera per applicare sulle sugli occhi che fa un effetto calore in 30 secondi per gli occhi secchi per aiutare a dormire per l'emicranea per la tensione oculare della testa ecco questo è il prodotto che potrebbe essere molto valido assolutamente questo mi piace da provare conosco già la terapia del calore per diciamo, degli apparecchi che scaldano mm, però non ho mai provati quindi potrei provare quella maschera che effettivamente mi ispira 17 e qui abbiamo la mask bar che è un'altra marca blackening sheet mask con vitamina c biodegradabile per illuminare e purificare ok contiene estratto di arancia e questa qui, e le maschere per il viso sono sempre molto apprezzate, oltretutto di un marchio che non conosco, quindi da provare, perché no? 18, vediamo un po', Olaplex, numero 8, Body Intense, ehm, da corpo e volume, non mi ricordo mai l'8, se è quello, aspettate che cerco di leggerlo comunque la confezione è un 20 ml eccolo qua non mi ricordo mai e non, a... non riuscirò mai a leggere se è quello che va prima o dopo lasciate in posa 10 minuti e poi risciacquato ok e dobbiamo andare alla 19 sempre sottile Uh, che cos'è? Elf, che carino, con cioè... lip lumping gloss, un gloss rimpolpante, mm, mi piace. Della Elf ultimamente, allora la Elf si conosceva anni fa per il make up, quando iniziavamo con il make up, però ultimamente sta sfornando dei prodotti che sono interessanti e anche abbastanza nuovi, innovativi sempre con prezzi contenuti quindi è una cosa che mi piace e siamo alla 20 Iconic London Light and Glow Duo Duo illuminante ok, 2x4 grammi vediamo un po' uh, bello perché è bella protetta ok ed è fatto così. Allora, abbiamo belli, Li metto qui, uno e due. Uh, ma che belli! Eh? eh? Ci piace, ci piace assai. Cerco di rimetterlo dentro perché non cada, ma mi piace assai come casella e siamo alla 20, 21 ultima fila 21 abbiamo Rituals, Rituals Sakura perfetto, è un touch body cream da 70 ml è una delle profumazioni classiche della Rituals ma molto valida e oltretutto è anche un bel formato non credo però è una buona travel a 70 ml ci sta andiamo alla 22 e nella 22 abbiamo ok non lo conosco earth arbor marina biome ampole ampolla illuminante la 30 ml ampole illuminante da 30 ml Così, andiamo a vedere. Ma è acqua? Olio. Il profumo è fantastico. Ha ah, un profumo fantastico, però è tipo un olio che magari se c'era scritto nell'istruzione Biome Brightening Ampoule, completamente bio, Osteam Blue Botanical mm. no, no, no, no, no, non capisco però è un cruelty free, vegan ma è in usa. è un olio è un olio per il viso ok, credo che sia full size quindi ci sta, sapete che non amo gli oli per il viso ma non tutti non è per tutti, ovviamente ci sta sta e dobbiamo andare alla 23 uh questo calendario da 25 caselle è bella grande è bella grande ma non, è, non me ne ho raccolta 23 ok pesante e abbiamo una candela Neom Organic London Bird Time Hero buona Lip. Camomilla, Yang Lang e Cedarwood. Buona la quantità è un eh, 75 grammi. Molto, molto buona. Finita questa qui che ho qui che non si vede. No? non si vede lo stesso vabbè c'è finta questa metterò su questa qui sicuramente mi tengo. no aspettate facciamo che la lascio dentro la confezione così certo che io ogni volta che mi chino voi avete una magnifica visuale della mia ricrescita penso di aver detto tutto allora 24 la vigilia piccolina e sottilina ma magari ci fa qualcosa di interessante si sì. mm, Charlotte Tiburi infuser with collagen superficial oil buono valido ottimo prodotto è un olio che però mi piace sul viso è un olio secco 3,5 ml è un cartoncino buono valido ma non 24 dai, dai. 25 dopo cosa abbiamo sotto Uh, ok calendario finito Lo Teniamo per le considerazioni finali allora 25 che è questa cosa pensate? bello o super cavolata? ti prego perché questo è l'ultimo calendario che apro quest'anno cosa pensate? cosa pensate? apro apriamo assieme ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego pochettina fatta con lo stesso principio della borsa tutto carina uh, con dentro tanti prodottini bueno, noi andiamo ad aprire subito allora Revolution console define infinity 16 ore spray fissante è una travel size da 30 ml ma sempre utile metto qui perché vediamo che cosa contiene Revolution, Super Dewy, Liquid Brush, ma è tutto Revolution? Sì, è tutto Revolution, ok, ora lo sappiamo. Quindi andiamo avanti, abbiamo Extra Old Brown Glue, la colla per le sopracciglia, sempre della Revolution. Andiamo a vedere è fatta, come si comporta. Incollata e incollata già solo nella confezione, pensate se deve incollarle sopra sopracciglia Ok. È trasparente. Brown glue, ma spero che sia un fissante più che una colla. Trasparente. È proprio una colla. Fissà sicuramente bene, essendo una colla. Poi cosa abbiamo? Oh, la cipria. Translucent Baking Power. Questa è per il baking, 10 grammi, ma è fantastica. Sì, sì, sì, questa qua mi piace, l'unico particolare di questa cipria è che, ok, è chiusa. Il tappino è così piccolo, nelle mini size, che si fa fatica a prelevarla col pennello o con la blender. Si, si trasferisce e siamo a posto, perché molto valide soprattutto per chi come me ha la pelle mista ultimo prodotto Ehe. reloaded allora io questa se chiusa esatto la lascio chiusa perché non mi ricordo se ce l'ho o no perché se ce l'ho già io la metto per voi è questa qui full size mi piace, mi piace molto anche questa idea quindi abbiamo questo per palette, fissante, blush, sopracciglia e cipria. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 prodotti con la pochettina nella casella del 25. Molto, molto apprezzata a mio avviso. Adesso per tutte le altre noi ci togliamo tutti i possibili swatch ed andiamo a fare le considerazioni finali siamo già a un bel minutaggio di questo video ok allora pronte ed eccoci qui allora se non volevate spoiler e quindi siete arrivati alla fine del calendario per sapere cosa ne penso completamente finito possiamo anche chiuderlo cosa ne penso mi è piaciuto sì devo dire che mi è piaciuto davvero allora ci sono ci sono eh, dei prodotti che abbiamo visto in tantissimi altri calendari alcuni interessanti No, ma fai pure, devi dire anche tu la tua? E cosa ne pensi? Alcuni davvero interessanti, altri che abbiamo già visto eh, Ovviamente sono adatti a tutti i tipi di pelle quindi alcuni saranno eh, per la pelle secca, altri per la pelle mista Stavo guardando qui sotto ma c'è un po' di tutto vari marchi, anche belli costosi, per esempio per poterli provare Caselle che mi hanno deluso poche, che poi non è delusione, sono prodotti che non uso o che comunque avrei preferito trovare. Eh, Ce cioè ne sono 25 caselle, la 25 è un plus, un regalo che comunque a me avviso è apprezzato, molto apprezzato. La 24 è un pochino più deludente. Bello il prodotto, ma avrei preferito un altro giorno, però comunque ci sta. E niente, a questo punto del video fatemi sapere cosa ne pensate, se acquistate questo calendario, con che prezzo, perché qui cambia il prezzo di continuo ed è stato un, un po' di compagnia. Questo, come vi ricordo, è l'ultimo video del calendario dell'avvento per quest'anno, ma comunque ci vediamo settimana prossima con qualche idea regalo per Natale, perché Natale c'è ancora tempo. E, vi e poi, come normale che sia, si stoppa il video perché la telecamera completamente scarica prima che vi salutassi. Quindi con questo calendario, che è a vita sua, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che era quello che volevo dire. Ciao!